Benvenuti! In questo video parleremo della cometa C 2022-E3ZTF, detta la cometa dei Neanderthal. Per secoli le comete sono state considerate messaggeri di sventura. È facile capirne il motivo. I nostri antenati non avevano idea di cosa fossero in realtà, e la comparsa improvvisa di corpi celesti con una lunga coda deve aver suscitato stupore e preoccupazione. Oggi sappiamo che le comete sono i residui della formazione del Sistema Solare. Si ritiene che ben oltre l'orbita di Plutone esista una regione detta Nube di Oort che contiene miliardi di corpi ghiacciati. È sufficiente il passaggio di una stella ad anni luce di distanza per perturbare l'orbita di qualcuno di questi corpi scagliandolo verso il Sistema Solare interno. C-2022-E3 è stata scoperta il 2 marzo 2022 dallo Zwicky Transient Facility, un progetto che ha lo scopo di monitorare il cielo notturno per scoprire oggetti in movimento o altri fenomeni transienti come supernove o stelle variabili. Una cometa è composta da materiali ghiacciati, rocce e metalli. Il nucleo può avere forme irregolari, come vediamo in queste immagini dei nuclei della cometa Hartley e Churyumov-Grasimenko. Durante l'avvicinamento al Sole, il calore fa sublimare i materiali volatili, producendo una chioma e una coda visibili. Le prime immagini fotografiche mostrano che questa cometa, come altre, ha due code, una gassosa di colore blu e una di polveri. La coda gassosa punta sempre in direzione opposta al Sole, mentre quella di polveri resta leggermente indietro rispetto alla direzione del moto. C2002E3 è una cometa di lungo periodo, come si può vedere dall'orbita fortemente allungata. Questo tipo di comete possono ripresentarsi a distanza di decine di migliaia di anni, L'ultimo passaggio ravvicinato è avvenuto 50.000 anni fa all'epoca dei Neanderthal. Per questo motivo, la cometa è stata ribattezzata la Cometa dei Neanderthal. La cometa raggiungerà il suo perierio, cioè la minima distanza dal Sole, il 12 gennaio 2023. Il 1 febbraio 2023 si troverà alla minima distanza dalla Terra, che sarà di circa 42 milioni di chilometri. In questa immagine mostriamo la posizione di C2002E3 alla mezzanotte nel periodo che va dal 15 gennaio al 15 febbraio 2023. In questo lasso di tempo la cometa sarà alta sull'orizzonte in direzione nord-nord-ovest. Secondo le stime dovrebbe raggiungere la luminosità massima nei primi giorni di febbraio e in quel periodo potrebbe essere visibile anche a occhio nudo in condizioni molto favorevoli. Più realisticamente servirà un binocolo o un piccolo telescopio. Le comete sono comunque oggetti imprevedibili per cui potrebbe riservarci delle sorprese. Alla mezzanotte del 30 gennaio la cometa si troverà in una posizione abbastanza facile da localizzare. Troviamo innanzitutto il Grande Carro, che è un asterismo ben riconoscibile. Prolungando di circa 5 volte la distanza tra le stelle Merak e Dube, troviamo la stella polare nella costellazione dell'Orsa Minore. La cometa C2002E3 si trova a circa due terzi del segmento che congiunge Dube e la stella polare. Fra 50.000 anni, quando la cometa tornerà dalle nostre parti, troverà senz'altro un pianeta molto cambiato. Sta a noi la responsabilità di cambiarlo per il meglio.